Is the in Paris, which the Buongiorno, io sono Liliana Minutoli e questo è Gli Giochi. Dal cartoon una guida ai linguaggi espressivi musica, teatro, movimento, arte. Un testo eh, pubblicato nel 2008 a cura della collana didattica Osi, Orf Schulberg italiano, un testo dedicato ai bambini e alle eh, maestre e a tutti gli operatori sociali che vogliono attraverso il film di animazione educare ehm, alla conoscenza di sé, eh, alla relazione con gli altri e naturalmente alla musica e alle arti. E, mh, è il prodotto di uno spettacolo realizzato nel 2006 tra il Teatro Vittorio Emanuele di Messina e il Centro Musicale Progetto Suono. Ma oggi qui siamo eh, per presentare in questa mezz'oretta eh, ciò che eh, questo testo di Aristogiochi può diventare, appunto, una, uno strumento per costruire e far crescere la comunità educativa. Attraverso cosa? Attraverso il gioco, quindi proprio la comunità del gioco, del gioco bambini, adulti, genitori, figli, ehm, nonni, nipoti, eh, alunni e docenti. Eh, prima di entrare nel vivo degli Aristogiochi voglio raccontarvi eh, una piccola storia che riguarda proprio ciò che è il senso di comunità, in questo caso abbinato all'espressività, a ciò che eh, sono e che possono essere i linguaggi espressivi, tutti, eh, musica, teatro, eh, espressione corporea, arti visive, eh, nella loro accezione proprio di linguaggi espressivi, non solo di arti. E la storia è questa. Una comunità africana, l'imba, conteggia la nascita di un figlio dal giorno in cui il bambino è solo un pensiero nella mente della futura madre. Lei ascolta se stessa finché dentro di sé non sente quella che sarà la canzone del bambino che verrà al mondo. Poi va dal padre futuro e insegna a lui il canto. Quando poi il bambino o la bambina nasce, la madre insegna la canzone alle levatrici, alle donne del villaggio, alle persone intorno a lei, affinché assieme possano cantare la canzone per accoglierlo e poi nella crescita per confortarlo o gratificarlo. Tutto il villaggio partecipa con questa canzone eh, ad ogni momento della vita del bambino o della bambina che cresce sia che faccia del bene, sia che commetta atti sociali non confacenti alla comunità o addirittura crimini. Le persone della comunità formano un cerchio attorno a lui o a lei e cantano la sua canzone perché ritengono che la correzione per un comportamento antisociale non è la punizione, ma l'amore e il ricordo della propria identità, il cui simbolo è la propria canzone. Sanno che se lui o lei sa riconoscere la propria canzone perderà la voglia di fare qualcosa che possa ferire le persone o danneggiare la comunità e poi quando si sposerà o lavorerà nei momenti di fatica o di gioia la comunità accompagnerà la persona diventata adulta fino all'ultimo momento della vita con il suo canto affinché rimarrà eterna la sua unicità, la sua essenza, la sua vera identità. Ecco, vi ho raccontato questa storia perché eh, il senso di quello che può diventare una città-comunità ha una necessità di attraversare l'io, di passare al tu, ma di coniugare insieme queste due entità, questi due elementi nel noi. Se questo non passa dall'essere individuale, se questo non passa dall'osservazione, dal riconoscimento eh, di sé, e, e dal riconoscimento dell'altro in quanto diverso da sé ma in quanto portatore di altrettanta ricchezza rispetto a sé se tutto questo non avviene non può esistere una comunità non può esistere il più alto senso di quel comunis di quel cum che mette insieme le parti, mette insieme gli elementi che è proprio la derivazione della, della parola comunità dal latino. E se non c'è comunità, non c'è una città. Una città non è, come appunto nella presentazione delle vie dei librai si, si dice, ehm, una città non è solo urbanistica, non è solo eh, luoghi fisici e non è solo nemmeno persone. Una città è comunità e diventa comunità nella misura in cui ciascuno si prende cura di sé allo stesso modo di come si prende cura degli altri. E questo prendersi cura a diverse articolazioni, a diverse modalità, ehm, i più disparati intenti che possono andare ehm, dal, dal, dalla cura in senso stretto, come appunto è successo in questo periodo in cui le associazioni che si occupano di, eh, di volontariato eh, hanno fatto eh, aiutando... Eh, gli altri in questa situazione che stiamo vivendo tutti di grande eh, difficoltà ehm, o ancora eh, prendersi cura dei bambini ed è quello che facciamo noi con la nostra associazione il giardino delle idee in eh, sinergia con le altre associazioni di un territorio proprio per creare senso di comunità e allora in questo caso, nel caso specifico degli aristogiochi, ehm, il senso di comunità passa attraverso la diversità tra le persone, la diversità tra gli animali e questa commistione, questo mettere insieme elementi, i più diversi, i più disparati, dal punto di vista espressivo da un lato, che diventa artistico perché ehm, nel, nel cartoon ehm, l'espressività è veramente a 360 gradi eh, toccando tutte le arti e agganciando, come moltissimi film della Disney eh, sanno fare, mh, diversi generi artistici a quello che è il mondo del, dell'educazione gli intenti dell'educazione. Allora parlare di comunità e di comunità educativa lo si può fare per quanto eh, ci riguarda attraverso tutto quello che è linguaggio verbale e non verbale che diventa espressività. Di espressività si parla a 360 gradi appunto eh, nel cartoon degli aristogatti, eh, cartoon che è stato preso come spunto proprio per eh, osservare eh, la gamma delle sensazioni, delle emozioni, dei comportamenti fino ad arrivare ai valori che sono presenti in ciascuno di noi ed evidentemente per educare i bambini all'osservazione di sé e di questi piani eh, proprio con l'ausilio appunto del, eh, dei personaggi del, del cartone e un piccolissimo esempio per eh, mostrare alcune delle emozioni presenti nel cartoon oh, dove sono? non sono a casa mia vicini dove siete? Rispondete! Bisè! Matisse! Minou! Dove siete? L'espressività è un primo passaggio di osservazione del sé eh, nei, in tutte le sue dimensioni che arrivano dall'espressività alla creatività. Intesa in questo caso come una trasformazione, come una possibilità di chiunque per trovare soluzioni alternative alle proprie ehm, azioni, anche le più quotidiane. La scena del bosco dove eh, i gattini e la mamma duchessa, che è quella che si sentiva nell'audio, vengono abbandonati eh, perché rapiti, mostra emozioni possibili all'interno di un piccolo nucleo familiare quindi di una piccola comunità dalla paura all'insicurezza allo stupore alla sorpresa la curiosità il timore anche l'incapacità di gestire una situazione fino al coraggio da dare e da, da parte della mamma ai gattini coraggio che diventa amore l'amore incondizionato di chi eh, ha bisogno necessità di proteggere eh, i propri piccoli e è da questa espressività che si può partire per lavorare con i bambini ma anche con gli adulti ehm, ovviamente eh, utilizzando eh, contenuti diversi e, m, proprio per eh, comprendere come trasformare queste emozioni come osservarle prima e trasformarle e all'interno del testo sono contenuti tutta una serie di giochi per lavorare sulle emozioni che aiutano attraverso le arti a conoscere meglio se stessi e a relazionare con gli altri nel caso di Duchessa questa espressività avrà eh, la possibilità di utilizzare la creatività che, come dice Goleman, non è eh, attinente solo all'eccentricità, alla genialità, agli artisti appunto, ma è quella capacità innata, lui dice, che ciascuno di noi può trovare per eh, trasformare eh, delle, delle emozioni, delle situazioni, dei comportamenti in qualcosa che sia adeguato a sé e che possa anche aiutare gli altri. In questo caso, nel caso di Duchessa, eh, anche il manifestare la sua emozione ehm, di difficoltà è un modo creativo. Questo le permette di... Uh, farsi aiutare dopo di accettare l'aiuto di quello che vedremo, uh, il Romeo, il famoso Ermeglio del Colosseo, il chiedere aiuto, un altro modo creativo, diciamo noi, uh, di, uh, di stare nella difficoltà e di superarla. Trovo delle soluzioni che vi permettano di star bene, io. E permettano agli altri con cui entro in relazione di star bene, anche loro. Questo è senso di comunità, questo è passare dall'io al noi. Direte ma è facile passare dall'io al noi nella piccola comunità famiglia in cui c'è amore, eh, l'amore incondizionato di una madre nei confronti dei figli, ma gli aristogatti e, e appunto i giochi, gli esercizi, le attività comprese negli aristogiochi eh, vanno molto oltre la piccola com comunità familiare e accomuneranno, come vedremo in seguito, ehm, gli elementi più disparati e, e anche gli esseri umani e animali. Uh, più diversi tra loro, manifestando quella che è la più grande uh, espressione di comunità che è la condivisione di intenti, uh, la cooperazione, eh, proprio perché l'intento comune è quello uh, degli aristogatti uh, insieme ai gatti randaggi di uh, vivere serenamente eh, condividendo eh, valori ed emozioni eh, che loro ritrovano nella diversità. Qui la diversità eh, sta nel diciamo ceto sociale eh, tra, eh, tra i gatti ehm, eh, nel modo di vivere eh, da randaggi anche nell'utilizzo delle arti diverse i gatti randacci, randaggi fanno jazz eh, gli aristogatti fanno eh, classica ecco qui tutta la serie degli stereotipi diciamo eh, presenti si annulla in questa comunanza eh, di eh, emozioni che diventano sentimenti poi, e si accomuna agli umani. Questa ehm, padrona dei degli aristogatti accoglie eh, nella famiglia ehm, per perché intuisce il sentimento di duchessa nei confronti di Romeo e dei gattini nei confronti di Romeo. Quindi vediamo come il cartone eh, ha, veramente mette eh, in discussione eh, tutta una serie di stereotipi appunto, e parametri che non ci permettono delle volte nella realtà eh, che la diversità conviva eh, e coesista in modo pacifico ma addirittura interagisca eh, proprio perché... Il fondo comune è ehm, un valore, addirittura un'emozione, in questo caso l'amore, ehm, del, di questa famiglia diciamo allargata, umani e animali, che eh, diventa eh, eh, una condivisione nel sociale eh, che accoglie. Eh, eh, ehm, e fa del bene eh, anche ad altri eh, gatti, ad altri animali. Un esempio artistico, eh, fuori dagli aristogatti, dal cartoon, eh, ma di arte visiva, eh, è eh, rappresentato dall'opera di Michelangelo Pistoletto, un'installazione eh, che è stata proprio rappresentata a Palermo nel 2013, come poi in tantissime parti d'Italia, anche all'estero, nella piazza dei Quattro Canti, eh, proprio in, in questo cerchio centro eh, del centro storico di Palermo. Questo terzo paradiso eh, può essere l'idea di questa nostra comunità educativa, in cui il noi significa sto, con me, col mio essere, eh, comprendo parti di me che sono uguali a parti dell'altro. E tornando agli aristogatti e quindi agli aristogiochi possiamo confermare che questi sono esempio di una sintesi di comunità alternativa, perché negli aristogiochi eh, la comunità e eh, anche famiglia e la famiglia non è solo quella famiglia tradizionale che conosciamo fatta di genitori e figli ma è una famiglia di esseri umani e di animali non solo è, ed è una famiglia che diventa comunità nella misura in cui questi animali eh, gli aristogatti appunto si eh, accomunano si alleano perché eh, una comunità è alleanza, alleanza di intenti. Si alleano con quegli intenti comuni che sono appunto quei valori condivisi. E tornando al cartoon, eh, un esempio di valore condiviso eh, è l'amicizia. Un altro è il rispetto, eh, il rispetto all'interno dell'amicizia. Che cosa ci fa un bel signorino come te del nostro quartiere? Oh, per favore, sono stato mandato in cerca di aiuto da un gatto. Ma questo è ridicolo, pazzesco! <ride> Ma perché mi sono fidato di quel Romeo? Romeo? Romeo? Ferma, ragazzi, il piccoletto ha le carte in regola. Ci puoi giurare che ho le carte in regola? Stai tranquillo, non te facciamo niente, sorcedetto. Non preoccupatevi per me, Romeo ha bisogno di aiuto, duchessa e i gattini sono in pericolo. Certamente questo è un cartone, fantasia ma è uno strumento educativo eh, che attraverso giochi esercizi e attività può appunto veicolare la condivisione dei valori. Qui addirittura gatti randaggi e topi che trovano un'alleanza un intento comune che è quello di salvare i gattini per affetto e ci sono dei piani che ci accomunano non è il piano delle opinioni che ci accomuna lo è quando diventiamo gruppo quando diventiamo comunità non è il piano eh, delle percezioni che ciascuno di noi ha delle situazioni che ci accomuna lo diventa quando troviamo degli intenti comuni che mettano insieme i valori e allora i piani che ci accomunano agli altri sono tre il piano sensoriale il piano emozionale e quello valoriale ciascuno di noi ha tutta la gamma delle sensazioni ciascuno di noi ha eh, tutta la gamma delle emozioni ciascuno di noi ha tutta la possibile gamma di valori Qual è la differenza tra le persone? Il come si mettono in atto, il come reagiamo alle sensazioni che ci arrivano, il come reagiamo emotivamente alle esperienze della nostra vita e il come sentiamo al di là delle sensazioni, al di là delle emozioni, i valori comuni. Il senso della libertà, il rispetto, ehm, la, ehm, la fiducia l'uguaglianza la solidarietà il credo quando si ritrovano valori comuni Gatti sono insieme a gatti randaggi e in conclusione oltre a ringraziare eh, la via dei librai e gli amici dell'organizzazione di questa bellissima manifestazione ehm, io voglio rivolgere un invito a tutti e a tutte, eh, agli adulti soprattutto, di educare, di educarci e soprattutto di rieducarci ai valori, proprio perché eh, possiamo diventare quel comunis che si educa reciprocamente dal sé all'altro, dall'altro al me, per essere un noi. Come il noi degli aristogatti e degli aristogiochi in tutti quanti vogliono fare jazz. Eh? Non sei abitudine mamma, però ha un ritmo. Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può. Voglio ringraziarvi per la partecipazione, invito tutti a vedere sul sito www.giardinodelleidee.eu o la nostra pagina facebook Il Giardino delle Idee Palermo i lavori presentati sugli aristogiochi, per chi volesse il libro la nostra mail centroilgiardinodeleidee.gmail.com. Grazie a tutti, ciao!